Grazie Presidente. L'ordine del giorno è eh, volto a, a dare una prospettiva al bilancio partecipativo nei prossimi sei anni. Noi dobbiamo iniziare ad utilizzare questo strumento e era importante fissare un obiettivo da qui nei prossimi cinque o sei anni, quindi ovviamente nei prossimi due bilanci diciamo, di previsione eh, triennali eh, che l'ente ovviamente adotterà e noi abbiamo individuato, ovviamente è un indirizzo, quindi poi... Bisognerà vedere se si riuscirà o meno insomma, a, a raggiungerlo o addirittura a superarlo, come altre città europee, quello di prevedere quindi che almeno un terzo delle spese, del conto corrente, e un conto capitale, possa essere sottoposto a processo partecipativo con queste nuove modalità di coinvolgimento. È una sfida, è un obiettivo che diamo a questa amministrazione per cui progressivamente nei prossimi anni si possa andare ad aumentare con le risorse che potranno essere destinate a questo percorso, ma al tempo stesso è un obiettivo che vogliamo lasciare anche per coloro che verranno dopo. Come ho detto nel mio intervento iniziale, Presidente, questo regolamento è un'eredità che lasciamo alla città, è un'eredità importante e che vogliamo venga portata avanti anche da coloro che eh, seguiranno questa, questa amministrazione per fare in modo che questa modalità di eh, partecipazione possa entrare a far parte del modo con cui la cittadinanza si dovrà rapportare a chiunque sarà il governo di questa città. Grazie.